Siamo a Milano e sono venuta senza mutande In mezzo ai palazzi con gli sci tu vedi della neve? Vedi della neve? Assolutamente no Ho comprato gli sci nuovi e ho deciso di distruggere nel modo più strano possibile i miei vecchi sci Per questo oggi ragazzi siamo venuti proprio in centro a Milano E l'obiettivo è vedere quanto resistono gli sci senza neve Ciao, sono Zio Pierre e questo è il 4 di Shiva ragazzi. Andiamo! Senti quanto fa male. Oggi si scia. Vedo, vedo. Si è un botto di neve oggi. Male. Mi provate a spingere? Ho già sentito Pachi eh, più tardi, mi sa che si tira col quadro questo si chiama Urban Ski a Milano, ragazzi Milano Cortina 2022 2023 Minchia sembra già alto da qua a farlo Minchia secondo me vengo giù forte Eh un po' d'ansietta ce l'ho perché non so, secondo me vanno giù forte eh. Vanno eh, <ride> puttana se vanno giù forte oh, Equiparabile te, alla neve, non capisco perché le piste a scino le fanno di oh, gradini e oh, non di neve ho sto Primo p... test fatto, adesso dobbiamo trovare una scarinata un po' più lunga <ride> Di qua la biglietteria? No, sì, più o meno è ah. dritto sulla sinistra. Ok, grazie Scarinata verso l'infinito Mi scusi No, telecamera Cosa ne pensi di questa nuova proposta di schia a Milano? Certo, oh. guarda che una volta c'era la, la Ora? Vi racconterò una storia, Montagnette di San Siro. Allora, io ho una fotografia. Se sciava, avevo messo la neve. Fotografia, ti sto parlando di mia nipote. Ah. Che ho, e dietro c'era Tomba, che era le prime armi e aveva fatto la discesa. Abbiamo l'approvazione da lei, quindi. Ma certo. Bravo, tu cosa fai parte? Assessore Continuati. allo sport, lui. Futuro o già in essere? Già in, no, essere. in essere. Già in essere, sì, sì, chiaramente. <ride> cosa ne pensa? siete contenti voi? prrrr prrrr Cipi di te giù per le scale no. cioè, Rovini un po' gli sci ma, eh, dettagli Ecco che, che anche l'erba, gli dai una sfalciatina dai. Dai. Tremo. Nuovi Nuovi La lamina diciamo che uh, magari un po' Un pochino si rovina Però devo dire che quando ho preso il ritmo sì. Credo. pure. <ride> Paki, tira fuori il quad Un po' di momenti più in là Mi ha detto di scaldare il quad Perché la macchina non va Vabbè andiamo col quad ha detto che il guinness world record di sci trainato sull'asfalto è di 50 60 all'ora quad arriva fino a 130 <ride> Che cazzo dici? <ride> Ho fatto fake per metà di 100. Ho messo. Cosa però, avete raggiunto? 70. 80? 70? 70. Per... Ok ci stavo. Oggi che parlando. è troppo forte, non riesco a stare dietro <ride> Ma che cazzo, ma è la cosa più divertente che abbiamo fatto su YouTube, penso È nazissimo, ma è la cosa più divertente del mondo, raga Sempre senza protezioni bisogna farlo <ride> Ho paura di toccarle le lami, vuoi toccarle? No, io sto a posto così ah, Vediamo cosa succede al guanto però odorino c'è no. Ma io direi che Ma in realtà Vedere. sono abbastanza messi bene No dai cioè, Domani le vigno le ho scusato. Ho tutte queste avanti indietro Quasi 100 all'ora raga Per favore qualcuno può cercare se Qual è il vero record di velocità Sull'asfalto Asfalto, Asfalto non certo. neve ghiaccio eh. eh Asfalto È eh, bella la vita be like. Giunto quel momento ragazzi Tutti dubitavate Dopo che avete visto il video Sul roll in del parco. Ma ci siamo Oggi è il momento che vedrete come va a finire quella scena che abbiamo registrato. Boom raga, io vado. Ci si testa da qua? Prego. Prima il ragazzi Poi si può andare in cima L'abbiamo lasciato per ultima questa cosa Perché è la cosa più nazi Che dobbiamo fare in questo video Credo L'idea è venuta Credo. da me Però dopo che è uscito quel video La gente mi ha detto Ma lo fai veramente? Come per dire Sei scemo? Puoi viasimarli? C'è un piccolo problema Quello che mi inquieta Non è in sé la discesa in legno Ma il raccordo ragazzi Completamente in terra E la terra secondo me sotto di sì Non so Ho come l'idea che funzioni un po' da colla La mia paura è Scivolare Arrivare giù forte Però quando tocchi la terra Papam qua per terra non è che posso partire tipo da lì lo faccio a salire qua per evitare di morire iniziamo un po' a abituarci col terreno del Monza Pizza e sperimentare come lavorano questi sci qua andiamo andiamo. Andiamo, andiamo andiamo andiamo andiamo siccome non vogliamo morire male sulla terra la prima cosa proveremo a scendere a questo piccolo pendio di 3 metri io sto indietro col peso scusa Beh, e scivola comunque la terra, non è che blocca Però le mie aspettative sono passate tipo da qua a qua Però l'unica cosa sai cosa ti dico? Perché è, è un po' fangosino il terreno sì. Là invece è duro, ah, con molto compatto secco Eventualmente dopo che sei morto la prima volta possiamo bagnarlo Eh, Ok Secondo eh. step Quasi mm. quasi mi faccio due carvate sul munch Madonna fa secco se avessimo troppo mulch sopra, passerebbe eh. scendere la spazzaneve e lo spargio perfetto. Madonna, pazzesco, che metodo incredibile, come ti vengono queste genialate di idee? Secondo test, saliamo di boh, un metrello forse di altezza. Eh, erba sintetica. Zitt... Tanto qui proprio cancelletto, guarda. Tutte Vittorie in carriera. Come detto, come solo lei sa fare le sue linee, nessun'altra ci riesce. Vediamola oggi. Piccola intraversata. Oh! e cade! Papà, fammi, un no, papà, un <ride> fammi un po' di fondo. Fammi un po' di fondo. Fammi un po' di fondo mi piacere. <ride> Vai in fondo! Uso le pelli per salire Vai, usa le pelli. Scivola. Vabbè, che scivola è ottimo. Oh, vedi, bro! Che stiloso! <ride> il fenomeno dell'anno. 180, 180! Punk, Un po' di flex, un po' di park flex. Oh yeah. Oh oh. Due manual, due manual please. Oh. Non sbatter. Oh. Oh yeah. Comunque il suo tesseramento non vale. vero? No, sono andato a chiedere in direzione. Deve uscire. Si può, eh, cioè posso sciare? No. Oh oh oh. oh, oh. No, no oh. Ma, via, oh, via, no, via no. subito, fuori. Ma, no, telecamere, no, no. ora però. Aspetta, c'è il tipo della sicurezza dietro. No, che cazzo fa? No. L'unica cosa che però in realtà ci manca effettivamente da provare, cioè il materiale su cui non abbiamo ancora sciato, è proprio il legno. Ultima prova per sicurezza. Andiamo. Ah tra l'altro il piccolo, piccolo easter egg gigante Sono ancora qui, se lasciate un po' di like magari portiamo il video che avevamo provato Con le bici almeno sul su rolling grosso Dino rompi tutto no? Andiamo Bro sull'asse con gli scarponi L'idea era appoggiare i pannelli sulla discesa e vedere come reagiscono gli sci. Però non stanno su, cioè bisogna avvitarli, non si abbia fatta. Sì, è andato un percorso ostacoli, devo passarci sopra. Cioè, ma ti giuro, sembra che hai fatto apposta hai metterti in difficoltà. Scivola, eh, il eh, legno. Ultimo check, fammi sentire Ian cosa dice. Salve Buongiorno signori Anna Rocca Un'informazione molto molto da skier: Scendere dal rolin nuovo in legno, quello alto Con gli sci eh, Tu come la vedi? Papà. Cosa c'è in fondo? Raccordo in terra battuta ma sì dai. Ah, vedi, io la pensavo anch'io come te. Diciamo che non sarà la cosa più, più scivolosa della terra. Però oh, dai, secondo me sei pronto, bello tonico di gamba. Tonico, ho fatto un riscaldamento adesso di quelli pazzeschi, sono caldo. Grazie mille. Ma comunque mi raccomando l'aspetto per il video che avevano detto che dobbiamo sciare quest'estate sulla neve. E eh, sull'erba. Uh, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ho uno skier professionista che mi dice si può fare. <ride> C'è fermato il park figa Let's go No scherzavo non lo faccio oh. Let's go Le male bocche mi dicevano. e eh basta con queste male bocche. Sì, erano tanti quelli, tutti questi qua. Ma no, guarda, ammazzi di qua. Se avete altre idee, fatevele voi a casa. Siccome io in un video avevo detto che volevo sciare proprio d'estate in pista da sci con Ian, l'estate che arriva, ragazzi, prendiamo sti cazzesci e andiamo a sciare d'estate sui trail da bici.